Buongiorno, amore! Ciao! Oggi è il primo giorno di scuola dopo le vacanze. Io mi sono addormentata è tardissimo, ma vedo che anche voi state facendo una fatica in per vegliarvi. Quindi dobbiamo alzarci, Ani? Dai, amore, è tardissimo, veramente. Dobbiamo alzarci, eh? Sono già quasi le otto, Vane? Vanessina? Buongiorno cuccioline e cucciolini come state? Oggi è il primo giorno di scuola di Vanessa e Anastasia dopo la nostra vacanza, ahimè è finita, ma ne stiamo programmando già un'altra perché, sì, perché io voglio tornare in crociera, tutto bello, tutto servito, tutto riverito, finalmente un po' di pace, di relax ma niente, siamo tornati alla nostra solita routine e eh, vediamo come è andato oggi il primo giorno di Vanessa e Anastasia. Ciao bimbe, bentornate! Come è andato il primo giorno di scuola, Vanessa? Bene? Ti ha interrogato di... dopo le vacanze? Come non è il primo giorno? Sono stati in vacanza dieci giorni, tra Pasqua e... no, beh, no, in effetti sei tornata tre giorni. Tutto bene? Ti ha interrogato di storia? Come è andata? Tutto bene? Bene, e la signorina qua? Ciao amore, tanta fame! Come è andato? Ti ha dato le schede la maestra da fare per domani o no? Ci ha attaccato qua dentro, ma le dobbiamo fare per domani? Ne facciamo qualcuna però? Così ci portiamo avanti, se no questo Forse fine. Oggi a scuola, eh? Ah, ce le hai a scuola allora ce le dobbiamo fare tutti questo fine settimana? Sì. Va bene, dai. Adoro. Amo. Eh. Ma devi andare a catechismo. Sì. Ma mi ero dimenticata. Niente, allora tu vai a catechismo, io vado a fare la spesa e Anastasia è rimasta a casa con papà. Ti vengo a prendere alle sei, va bene? Sì. Ah, poi devi studiare il mondo. Speravo che oggi non ci fosse catechismo e tu avessi più tempo. Cosa vuoi fare? Dimmelo, geografia. Scienze. Vuoi studiare scienze? Va bene, scienze che sono tantissime pagine. Buona lezione. Ani, sì, in attesa che esce Vanessina da Catechismo, abbiamo portato fuori Gasper che oggi è una bellissima giornata e gli diamo una bella pettinata al nostro gattone. Come è andata a scuola, amore? Come è andata a scuola? Tutto bene? Sì, mm? finalmente un po' d'aria, Gasper, però non andare troppo lontano, eh? Perché noi ragazzi dovete sapere che non lo facciamo uscire il nostro gatto. Perché no, perché è un gatto d'appartamento e non ci fidiamo a farlo uscire. Guarda. Quindi ogni tanto lo portiamo fuori, ma siamo in allerta che non scappi. Ma lui è bravo, tranquillo. Ok, amore, siamo rientrati e dobbiamo andare a prendere Vanessina a scuola. Senti, ma non è che le maestre hanno scritto qualcosa sul diario, una qualche comunicazione o qualche compito che devi recuperare? Me lo vai a prendere così verifico? No, vuoi? Vabbè non è che è molto difficile andare a prendere il diario eh eh? Vabbè andiamo a prendere Vanessa poi vediamo cosa c'è, va bene? Sì. Voli dagli uccelli, wow, mamma mia che volo, hai spiccato il volo, ti senti un uccellino? Vola, guarda, senti cani, vieni, sposa. Voglio solo per un'ora, per un'ora dai, vediamo. <ride> questo è un secondo neanche amore andiamo amore che esce la Vane. sono le 5 eh? poi magari ci fanno aspettare un quarto d'ora però noi ci proviamo ad arrivare in tempo ciao dai raccontami cosa hai fatto oggi a scuola ti ha fatto recuperare qualcosa la maestra? qualche scheda? forse sì forse ho fatto tutto lo sai ma li hai attaccati anche sul quaderno anche su... rosso li hai attaccate sul quaderno rosso? Quello ma li hai fatti in classe che sì, stamattina la filastrocca sì. filastrocca proprio bella ve la dico con una tabella se hai una sola caramella e te, e te le danno altri 5 sei caramelle in tutto fanno te le mangi grosamente e l'addizione tieni in mente ma bravissima ah! Prova a eh, 5 caramelle, fammi uh -uh. dire le carie nei 5. denti. eh? Una più 6 fa 6. Cioè, tu ne metti 5 e 6. E io, quanti anni ho io? 6. Esatto, come e le faccio? 6. Tipo, se faccio 5 più 1 mm. fa 6. Eh sì. O, eh. In contrario, però, la stessa cosa, tipo 1 più 5 fa 6. Certo, cosa. Esatto. Tipo 7 più 2, cioè un numero. Quanto fa? <ride> per esempio, quanto fa 7 più 2? Cosa, dopo il 7 cosa c'è? Dai, dopo il 7 cosa c'è? 7 più 2 fa 9. Ah, brava. Allora, l'incontraria stessa cosa. Bravissima. 2, adesso aspettiamo 7, un attimo 8, che 8. ci investono, eh? Aspetta, amore. Guarda che adesso devi guardate, metterti veramente subito ragazzi. a studiare. Guardate. Cosa avete fatto, amo? Vi state preparando per la comunione? Sì. Ma le preghiere ve le chiedono ogni tanto. L'hai imparato tutto in... a memoria. Va bene, andiamo a casa a studiare. Uff, che noia questa settimana. Non vedo l'ora che finisce. È iniziata oggi e non vedo l'ora che finisce. Soprattutto venerdì sarà pesantissimo. E poi vai ai pop. Sei contenta di andare ai pop? Che hai saltato tre lezioni? Mannaggia. Ma perché ti ciucci la maglietta? L'hai bucata? Fa vedere. Ma perché? L'ho già bucata, quando ancora non l'avevo masticata. Ma perché la mastica? No, non l'avevo masticata ancora, era già. Mm. Anche... Tu Dura. rimani fuori? In giardino? Guarda che non devi uscire dal giardino, lo sai, vero? Uh -huh. Lo sai, vero? sì mm. Ani, però, cerca di. Tipo... Sì, dai. Volte... Dai! Sono dai. Sono Vediamo mangiato. un po'. Oddio, <ride> ma si fa così? Ma sei sicura? Sì Vabbè No no non farla più No amore Lascia stare Ho visto brava Vabbè Sì Ani Va bene così Fidati Bravissima amore Bravissima Vanessa Sei già vero? Eh? Vane, andiamo dai Vai a prendere il diario che guardo dai No guardo io Vabbè allora, posso guardare anch'io eh No Vabbè, ecco, Beh, ha parlato anche lui Vabbè, però non sbagliare pagina, mi raccomando, guarda che sono tante Che punto sei? Cosa stai facendo? Sto facendo il mio diario Stai facendo lo schema? Eh? Stai facendo lo schema? Dov'è il diario? Questo. Questo Ma perché Questo. stai facendo l'albero? Ma scusa, ma Vane, ma per tanto così studiamo direttamente da lì Ti piace? Vanessa, ascoltami, ascoltami bene Ascoltami bene Sono cinque pagine non perdere tempo, perché sono le sette e mezza di sera. Eh no, ma prendo, adesso faccio questo. No, ma poi prendo tutto dalle altre pagine. Non è che su mappe c'è Eh, prova a vedere, magari su mappe certo. Hai trovato mappe? No. Ma è quello? Ci sono le pagine indicate di, di, del libro? Beh, sì, ma guarda... Cioè, sul libro non c'è scritto se su mappe lo trovi? Sì, vabbè. Beh. Gasper. Eh. Allora... <ride> mm. Le piante respirano. Tu prima magari dai un'occhiata a quello che c'è sul libro e guarda se è la stessa cosa. Ce lo dici? Eh, sembra. Ma cosa ridi? Vediamo se all'inizio. Senti, ma Vane, Vane! Ma non è che sul diario avete scritto qualcosa? No, no eh? No. no, no, no? no. Controllo? No, no, no. Fai vedere dov'è? No, vabbè, ma posso controllare. Mm, no! Perché non posso controllare? Perché no? Tanto si dico che non c'è. Sei sicura? Io controllo. No! Io controllo. No. Eh, c'è qualcosa che devo sapere? No. Sei sicura? No. Ha Ma detto di non fare vedere alle mamme il diario. Sicuro, guarda! C'è cioè, andato il registro? sicuro la maestra? Eh? dove io che lo chiedo la maestra? Eh? Ani allora, ho scoperto che nel quaderno di Anastasia ci sono tutte le schede di italiano da recuperare compresa la filastrocca da studiare per domani e lei dov'è? Anastasia! vieni un attimo vieni dentro perché c'è la filastrocca da studiare e hai le schede nel quaderno? sì Ani? sì è per domani? sì dai vieni dentro hai ragione, per venerdì. Però hai tutte le schede da recuperare. Recuperiamo un po' di schede, anche Vanessa sta facendo i compiti. Eh? Tu eri fuori a giocare e sono quasi e le otto. E avevi sì. un sacco di schede le da recuperare. Schede, sì. Ascolta, ma non te lo ricordavi che avevi le e schede? Io quando sono uscita da scuola te l'ho chiesto. Sì. E tu mi hai detto che le avevi a scuola. Sì. Eh, sì, sei furba. Sei no, furba. Sei furba. Ma nel pallo rosso c'è la scuola. È già finito. Ho capito, ma tutti questi compiti. Ani, ma secondo te? Perché Vanessa non vuole farmi vedere il diario, però non ti farei sentire, eh? Secondo me perché di solito non ha mai, non ha mai avuto una nota. Non ha mai avuto una nota? No, ma secondo me l'ho fatto per quello. Effettivamente lei mi ha mai negato di guardare il diario, solo che stasera non me lo vuole fare prendere. E quindi c'è qualcosa che non mi torna. Tu hai notato qualcosa a scuola di strano, oggi, Magari l'hai incrociata? No? E niente, dobbiamo fare in modo di capire che cosa è successo. Magari quando riusciamo, di nascosto, le prendiamo il diario e vediamo se è successo qualcosa, ok? Tu adesso finisci di fare i compiti che è tardi, va bene? Sì. Ah, eh, Vane, dove vai, vai col diario? Voglio controllare cosa, che cosa c'è da fare per domani. Mm, va bene. E c'hai sul diario? Sì. Le materie? Controllo con te? No. Eh? No. Ti aiuto a fare lo zaino, di solito no. vuoi che ti aiuto a fare, fare lo zaino? No, vabbè ho finito, vado a farmi la doccia mm. Eh brava, vai a farsi la doccia, Anastasia anche tu ti devi fare la doccia tra poco eh Ani ha lasciato il diario, ha lasciato il diario lì Cosa facciamo? Lo guardiamo? Eh? Vai corri, corri corri corri Dai prendilo prendilo prendilo, l'hai preso Dov'è che scrivono di solito se uno prende la nota in fondo? Io non lo so, non avete mai preso una nota in vita vostra vai, è veloce perché secondo me adesso... Eh? Cosa... Hai visto? Hai visto? Lo ha, sapevo Non ha portato il libro di matematica, di matematica e, e quaderno. il quaderno Lo sapevo Qua c'è la firma della maestra e qua devo firmare io. Lo sapevo. Adesso hai visto? Hai visto? Che furba! Ragazzi, anche voi seguite. Che ho sentito un rumore, eh. se ti sei. Oh, ah no, il gatto! Oddio, mi sono spaventata. Eh, il gatto è sceso dalle scale. Pensavo che era lei. Secondo me, tra poco. Eh, dove è il balsamo? Il balsamo è nel mio bagno, ahem. Uh -huh. Non dobbiamo aggredirla, cioè, non se la dobbiamo deve... il video. Dice, eh, adesso. Non lo vogliamo fare. Ma mai fare vedere? Allora, ma ti do subito una penna e scrivi subito quella e lo rimettiamo subito a posto perché sennò no si accorge Cos'è che devo scrivere? La firma. la firma? Ma no, ma ma, ma io adesso vado su e questo diario io lo picchio. Eeeh, vabbè, adesso arrivo. Vanessa, adesso arrivo. Non ti preoccupare, sto arrivando. Arrivo, arrivo, arrivo. Sì, e sì. Poi lo metti in castivo. Ok, andiamo. Yeah. Ah, andiamo. Sì, sì. Andiamo a lavorare. Esatto, andiamo a lavorare, va? Mm -hmm. Allora, metti qua, piano. Poi lo prendiamo quando sarà il momento giusto. Ok? Sì, sì, Che tu non è che hai preso qualche volta? No, te lo faccio. Mm. Te la sempre vedere le piante. Ah, ecco. Vale, posso entrare? Dai, amore, su. Cosa, Cosa sta facendo? Ciao! Vedi il suo occhio. Posso? Sì. Ah, ti stai preparando per fare la doccia? Eh? Sì? Senti ma lo zaino lo prepari tu stasera? Eh? Sì? Ma ah, ieri l'hai fatto tu lo zaino vero? Hai fatto tutto a posto? Non hai dimenticato nulla? Eh? Sì? Era tutto ok? Eh? Ok allora ascoltami un attimo eh. Scusami eh No ma giusto un secondo Ecco Eh Anastasia, Nastasia pensaci tu È inutile che ridi eh perché è tutto il giorno che ti vedevo strana Che non no. mi volevi fare vedere il diario Che cos'è questa? Che cos'è? Una nota Una non nota? È... Come? Non è una nota Cioè mamma sono i primi giorni Anche tu che mi mettevi tutto in disordine Tipo mi mettevi i libri Allora uno <ride> Adesso è colpa mia? No mettevi uno su... Guarda che non sono uno io eh. che sbaglio... Alcune volte sbaglio anche a giocare Ma poi sono i primi giorni di scuola c'era bisogno di nascondermi la nota, fammi capire. È una nota in cui ti dice che hai dimenticato il quaderno e Ma il libro. È no, è una nota perché la devo firmare. Ma è una nota! È e chi l'avrebbe fatta la firma, lo chi... so, è proprio... chi l'avrebbe fatta? La firma? Non mi dire Vanessa che hai già firmato cose al posto mio, eh! No. Guarda, che se scopro che firmi al posto mio, cosa che non penso che tu faccia, che non arrivi a fare veramente così tanto, mm. Eh, allora la prossima volta ti chiedo gentilmente e anche a te che se prendete una nota un avviso Io sul sempre vedere. Sì ma non hai mai preso una cosa del genere Tu, Vanessa, me lo de Vanessa sto parlando con te Me lo devi dire subito Tanto cosa pensi che sono? Stupida? Ho visto che oggi mi volevi negare l'accesso al tuo diario eh. Non sono mica scema queste cose però mi fanno arrabbiare può capitare bambine di sbagliare vabbè tu ancora sei piccola lo zaino a parte che tu lo zaino lo fai soltanto la domenica per il lunedì Vanessina può capitare di sbagliare ok adesso vi lavate si va a Nanna, che domani si va a scuola quindi salutiamo i nostri cuccioline e cuccioline e iscrivetevi al, iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un like a questo, questo video. video ciao, ciao.